Benvenuti nel mio canale, sono Olivia. Oggi facciamo insieme un copriasse da stiro. Nell'ultimo video abbiamo fatto insieme un biniasse da stiro e in questo tutorial realizziamo il copriasse adatto a questo tavolo da stiro. Alla fine sembrerà un piccolo lenzuolo con gli angoli, che potrà essere anche utile per coprire la gomma a piume delle sedie da del giardino o del campa. O lo potete fare più grande anche come un lenzuolo. La cosa più importante sono le dimensioni, il resto andrà da sé. Per prima cosa misuriamo la lunghezza, la larghezza e l'altezza dell'asse da stiro: nel mio caso 50 x 30 x 2 cm di altezza. Quindi disegno il mio rettangolo 50 x 30 e aggiungo un margine di cucitura di 1,5 cm tutto intorno e mi ritrovo un rettangolo di 53 x 33. Adesso aggiungo l'altezza del mio asse da stiro di 2 cm. Ora mancano solo circa 8 cm, incluso l'orlo, per la parte inferiore. Ed ecco come si presenta il catamodello per il lenzuolo con gli angoli. La cosa più semplice è tagliare l'intero rettangolo 73x53 e poi tagliare gli angoli. Misurate 10 cm ad ogni angolo. È disegnato un quadrato a mattita. Ora tagliate questi quattro quadrati. Quando lavoro un tessuto che sembra uguale a tutti e due i lati, faccio sempre un segno con il gesso sul rovescio del tessuto, in modo che non scambiare i lati. Se il tessuto sfrangia molto, conviene rifinire i quattro lati lunghi con un punto a zigzag. Gli angoli sono cuciti con la cucitura francese, in modo che non si sfilaccino. Per fare questa rifinitura pieghiamo tutti e quattro gli angoli rovescio contro rovescio così che la parte del dritto è all'esterno. Fissate con alcuni spilli e cuscite con un margine di cucitura di 0,7 cm. Ricordatevi sempre di fissare l'inizio e la fine con un punto indietro. Tagliate il margine di cucitura fino a 3 mm. Ora girate gli angoli. Adesso il rovescio del tessuto è all'esterno. Fissate di nuovo la cucitura con i spilli e cucite di nuovo con un margine di cucitura di 7 mm. Anche qui, fissate l'inizio e la fine sempre con un punto indietro. Ora i quattro angoli sono rifiniti perfettamente sia all'esterno che all'interno. Stirate le cuscitura appena fatto in modo che si appiattiscono bene. Ora facciamo l'orlo per fare questo stiriamo prima un centimetro verso l'interno e poi un centimetro mezzo o due centimetri a secondo della larghezza dell'elastico è importante che lasciate abbastanza spazio per poter passare l'elastico in seguito avrei dovuto stirare sin dall'inizio l'orlo prima di fare gli angoli che sarebbe stata molto più facile però me lo sono scordata nei angoli conviene tagliare un po' della cuscitura, così da diminuire un po' il volume nell'orlo. Per prima cosa, cuciamo la parte dove dovrà passare l'elastico. Per fare questo, misurate 10 cm dall'angolo e mettete uno spillo. Anche qui, fissate sempre l'inizio e la fine con un punto indietro. Ora tagliate i due elastici. Su tutto l'elastico faccio sempre dei trattini con la matita o con una penna magica tipo della Prim, in modo da sapere se l'elastico si è girato all'interno del tunnel. La lunghezza dipende dall'elasticità dell'elastico, quindi provatelo ma senza stringere troppo. Attaccate una spilla da balia ad entrambe le estremità dell'elastico. Infilate l'elastico con l'aiuto della spilla da balia o con un infilanastri attraverso il tunnel. Fissate la seconda spilla all'inizio del tunnel in modo che l'elastico non possa scivolare via. Tirate finché avete trovato la giusta lunghezza, magari facendo una prova sull'asse da stiro. E infine fissate per bene l'elastico su entrambi i lati con alcuni punti avanti e indietro con la macchina da cucire. Ovviamente dall'altra parte facciamo esattamente la stessa cosa. Ora manco solo di cucire il resto dell'orlo e il copriasse è pronto. E con lo stesso metodo potete fare anche delle lenzuola con gli angoli. E adesso vi auguro buon divertimento cucendo e stirando. Alla prossima! Ciao!